Dunque, 29 anni, 29 volte, 29 concerti, dal 1990 la prima volta che ho fatto San Siro è che ho fatto 75.000 persone, cioè per cui è stata una svolta epocale, che prima solo gli stranieri facevano gli stadi in Italia pieni, gli artisti italiani riuscivano a fare al massimo le curve, insomma quindi è stata una svolta totale, da quel momento lì poi gli stranieri tutte le volte che vengono in Italia devono bussare. La verità.